Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio re realizzare questa tag uh, Mix Media e, e la voglio fare con la base, con questo effetto così metallizzato. Questi sono dei pezzi di un altro lavoro che ho fatto e visto che mi è piaciuto il risultato eh, voglio farvi vedere come realizzarlo e quindi eh, farò la base del tag in questo modo. Per realizzarlo diciamo che utilizzerò come materiale la modeling paste nera di stamperia e, e questi eh, tre colori metallizzati, sempre di, sta, di, di stamperia. Sono un azzurro chiaro, un azzurro scuro e questo color rame. E, dopodiché utilizzerò ancora degli color stamperia, un azzurro e un marrone che mi serviranno per, per colorare i, i vari abbellimenti che metterò sulla tag. Eh, utilizzerò questa pasta, la, la Glossy Gel Ivy Body Past, che mi servirà per incollare tutti i particolari sulla tag. Eh, e poi utilizzerò degli abbellimenti in legno piuttosto che questo in plastica che colorerò e dei fiori, dei fiori di, di, di carta che ho, che ho realizzato io e dei fiori di, de, degli altri fiori che colorerò poi vedrete con, con, degli, con gli acqua color fiori che ho comprato da, in un negozio di cinesi in realtà esattamente questi qua che sono dei fiorellini boh, in una specie di, di gommina bianchi che a seconda delle necessità poi coloro io utilizzo per i miei lavori e, mh, Dopodiché come sempre, eh, come dico sempre, potrò utilizzare dei pezzi di carta, dei pezzi di pizzo, eh, insomma quello che man mano ho, ho a disposizione già in casa e, e, e che mi verrà in mente di utilizzare mentre creo la tag, perché in realtà eh, non ho ancora ben deciso come farla, ma man mano poi che la, che la realizzo eh, mi verrà in mente qualcosa e utilizzerò altri materiali. Un'altra cosa che volevo utilizzare, ve la faccio vedere perché ho pensato di provare ad utilizzarla, è questo timbro stamperia e voglio fare questa, questa, li, questa libellula sul, su un foglio di Mylar, quindi questo foglio, questo è un foglio di, di, di plastica di Mylar trasparente e, e la voglio fare con la tecnica dell'embossing a caldo. E per vedere l'effetto che ha eh, spero, spero venga bello come, come immagino perché questa è una prova che non ho ancora fatto e l'applicherò poi in qualche modo sulla, sul, sul mio tag mm, detto ciò non, eh, non resta che iniziare con la realizzazione del progetto E anche il progetto di oggi è terminato questo è il risultato finale ho utilizzato praticamente quello che avevo detto a inizio video forse l'unica cosa in più che ho usato perché era una cosa che già avevo era questa decorazione che però ho realizzato esattamente nello stesso modo in cui ho fatto ho fatto la libellula praticamente ho Ehm, con l'embossing ho timbrato su, su un foglio di Mylar di carta trasparente questa decorazione poi l'ho tagliata in quattro e l'ho inserita all'interno della tag se avete dubbi o domande scrivetemi e sarò felice di rispondervi oppure se volete sarò felice di leggere un vostro commento e se il video vi è piaciuto vi chiedo come al solito di iscrivervi al mio canale youtube candida lo russo così mi aiuterete a farlo crescere e come dico in ogni mio video eh, vi auguro buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao